Perché ingrassiamo? Ti sei mai chiesto perché se mangi troppo o magari troppo poco alla fine aumenti di peso? Cerchiamo di capirlo insieme un passaggio alla volta. Buongiorno a tutti, eccoci per un nuovo video. Vi ricordo che per visite dal vivo ricevo a Brescia, Toscolano, Maderno e Aleno e che eh, curo anche due blog www.nutrizionistabrescia.com e www.discuriosity.it dove trovate anche i contatti di tutti i miei studi. Oggi andiamo a vedere i meccanismi secondo i quali si può aumentare di peso. Vediamo ad esempio se la pizza fa ingrassare o no e vediamo perché ad alcune persone sembra di ingrassare anche solo annusando un piatto di pasta e cerchiamo di capire come si esce da queste situazioni. La prima cosa da sapere è che il peso corporeo è legato a due fattori. Quanto cibo mangiamo e quanto consumiamo durante la giornata facciamo un esempio mettiamo caso che io abbia una macchina che contiene circa 35 litri di benzina nel suo serbatoio e con quella benzina col pieno io riesco a fare circa 600 km se faccio il pieno la macchina va avanti finché io non copro quella distanza quei 600 km se compro meno benzina riesco a fare meno distanza, se ne compro di più ho bisogno di una tanica aggiuntiva, di una scorta di, da portarmi appresso. Il nostro corpo funziona più o meno la stessa maniera, se mangio la giusta quantità di cibo eh, riesco ad arrivare a coprire tutte le mie necessità, se ne mangio di più ho bisogno di fare scorte, se ne mangio di meno invece dovrò sfruttare le scorte che avevo messo da parte prima. Effettivamente sembra un discorso molto lineare, molto semplice, però... Non è così banale, perché nell'auto io so quando devo andare a fare carburante, c'è una spia che mi indica che ho bisogno di fare rifornimento. Nel nostro corpo non c'è questa spia e io posso mangiare anche soltanto per convenzione, perché devo fare colazione, pranzo cena, oppure per emotività. Noi spesso non sappiamo quanto mangiamo e ancora più spesso non sappiamo... Quanto abbiamo bisogno? Questo si traduce in eh, porzioni abbondanti e una tanica extra eh, per il nostro carburante. Ma, ma come succede? Come si fa a trasformare quello che mangiamo in una tanica extra, appunto? Ebbene, noi non dobbiamo ovviamente eh, fare benzina, il nostro carburante è il cibo e mm, nel nostro corpo si traduce grossolanamente in carboidrati, proteine e grassi. Ora, quando abbiamo un eccesso di questi nutrienti, per un meccanismo ancestrale che serviva ai nostri antenati per eh, poter superare momenti di difficoltà, momenti di carestia, il nostro corpo è eh, capace di trasformare quello che mangiamo in eccesso in riserve di grasso. Quindi normalmente carboidrati, proteine e grassi vengono sfruttati dal nostro corpo per le sue normali funzioni. Quando ce ne sono troppi però, eh, vengono trasformati in grasso, vengono stoccati in modo tale da poter fungere da riserva. Questo meccanismo è regolato dall'insulina, che tra i suoi compiti ha anche quello di stimolare la sintesi di grassi. Quando mangiamo tanto, viene prodotta tanta insulina e quindi accumuliamo riserve di grasso. A questo punto mi sento di fare una precisazione, non sono soltanto gli eccessi di carboidrati o di grassi a far ingrassare, anche l'eccesso di proteine. Quindi mangiare una dieta eccessivamente ricca di eh, proteine o fare uso di integratori in aggiunta a quello che mangiamo, integratori proteici, eh, non, non porta al dimagrimento, almeno non della pancia, porta al dimagrimento soltanto del portafoglio. Finora ho parlato di carboidrati, proteine, ma la pizza fa ingrassare? Beh, no, non fa ingrassare. O meglio, non fa ingrassare di per sé, non esiste un alimento che da solo faccia ingrassare, come non esiste poi un alimento che da solo faccia dimagrire. Eh, è una questione di quantità, quantità complessiva non tanto neanche della giornata, ma dell'intera settimana, magari. Per esempio, se io ho una dieta... Eh, Completa, eh, che mi permette di svolgere tutte le funzioni dell'organismo e a questa dieta magari dopo pranzo ci metto tre biscotti una volta soltanto non è un grosso problema il nostro corpo riesce a tamponare abbastanza bene se questi tre biscotti invece li aggiungo a tutti i pranzi ecco che l'eccesso comincia a essere importante e riesco allora a valutarlo anche sulla bilancia ovviamente è possibile aumentare di peso in breve tempo eh, però tipicamente succede durante le feste comandate con i pranzi enormi eh, normalmente ci vuole parecchio tempo la cosa è graduale ma dopo un anno una persona sale sulla bilancia e si trova con 10 kg in più a quel punto alcuni cercano di rimediare eliminano quello che eh, sembra loro più pericoloso tipicamente pasta e pane cercano di mangiare sempre meno e però... I risultati cominciano a scarseggiare non calano più e anzi a volte peggiorano la situazione che cosa è successo eh, per scoprirlo dobbiamo fare un passetto in più fino ad ora abbiamo parlato soltanto del cibo e della sua quantità adesso dobbiamo volgere lo sguardo a un altro protagonista ovvero il nostro consumo personale eh, il consumo energetico di ciascuno di noi è individuale. Un atleta avrà un consumo maggiore rispetto a una persona sedentaria, così come un'auto sportiva consumerà di più di un'utilitaria. Ma ciascuno di noi ha un minimo da rispettare, sotto il quale eh, il fisico non riesce a funzionare più al meglio. Se si mangia troppo poco, il corpo va in sofferenza e cerca di limitare al massimo il dispendio energetico. Eh, rallentando tutte le sue funzioni questo è il famoso rallentamento del metabolismo inoltre in questa fase è molto probabile perdere anche massa muscolare tipicamente chi si trova a mangiare troppo poco sostituisce pane e pasta con cracker e grissini quindi usa alimenti ricchi di grassi al posto di alimenti ricchi di carboidrati complessi eh, le dispense si riempiono di comfort food di alimenti eh, che soddisfano il palato ehm, riempiono la pancia ma danno pochi nutrienti eh, messo insieme eh, l'alimentazione sbagliata con il deperimento e il rallentamento del metabolismo ecco che diventa più facile paradossalmente aumentare di peso come se ne esce? Beh, banalmente mangiando di più quello che suggerisco ai miei pazienti è di cominciare a organizzare i pasti della giornata pensando alle verdure quindi prima di tutto pensare a quale verdura mettere nel piatto a pranzo e a cena avendo cura magari di variare il più possibile e non mangiare sempre solo insalata e poi ehm, mettere magari in un pasto mh, del pane con il secondo e in un altro un primo eh, per quanto riguarda gli spuntini va bene la frutta ma anche la frutta secca la frutta secca sì, è calorica, eh, noci, nocciole, mandorle, pistacchi contengono molto gra molti grassi ma sono anche una fonte eccezionale di minerali e vitamine e sono sempre meglio come snack rispetto ai cracker o ai crissini. Ovviamente le quantità devono essere personalizzate e in caso di problemi di salute qualsiasi raccomandazione generica deve essere presa con un minimo d'attenzione e bisogna sempre consultare eh, un professionista ma eh, uno schema del genere mediamente può andare bene per molti. Magari eh, discutiamone qui sotto, raccontatemi la vostra esperienza e ovviamente se avete bisogno di un consulto personalizzato potete trovare eh, nella descrizione del video tutti i miei contatti. Bene, questo è tutto, se vi è piaciuto il video continuate a seguirvi e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima volta. Buona giornata!